Cemento, mattoni, rumore, strade, bus, lavori di ufficio in città che hanno tappezzato di grigio il verde ci stanno privando di una profonda connessione, la connessione con la natura. Natura proviene dal latino natus, è declinazione del verbo nascere. La nascita è un evento tuttora misterioso. Sappiamo scientificamente come avviene, ma è sempre una grande emozione quando si pensa alla creazione di una vita. Non è un caso che natura discenda da un verbo così importante e vitale per la specie. Con il passare del tempo, la natura è stata sempre più messa da parte e trascurata a favore del progresso, della cultura del di più. Lavorare, fatturare, consumare e divertirsi, baby. Qualcuno disse. Spendiamo soldi che non abbiamo ancora guadagnato per comprare cose di cui non abbiamo bisogno per fare colpo su persone che non ci piacciono. Quanto è vero. Quando si trascura qualcosa si tende anche a scordarsene l'importanza. Ed ecco che solo negli ultimi anni ci stiamo accorgendo di problemi basilari come è sbagliato buttare la cazzo di plastica in mare. Onestamente, credo che essere arrivati a questo punto sia un fallimento dell'intera razza umana. Per questo è importante ristabilire la connessione con la natura. Immergersi in vette che ricordano paesaggi lunari, scivolare in laghi cristallini recintati da montagne di pente di verde, camminare tra malghe giada ai piedi di giganti rocciosi, respirare l'aria umida di un bosco in concerto, bere l'acqua di un torrente montano, fissare l'alba e ricordarsi della nascita, del nascere, della natura e della sua importanza. Un saggio disse in ogni passeggiata, nella natura, si riceve molto di più di quello che si cerca. Prendi le urle in ufficio e trasformale in fruscio di foglie. Prendi i telefoni squillanti e trasformali in canti di pettirosso. Prendi il brusio del traffico e trasformalo in vento. Prendi il clacson e trasformalo in tuono. Prendi te stesso e sentiti natura. Unisciti a questo bellissimo flusso vitale da cui sei nato e nel quale un giorno tornerai. E vedrai la vita può essere di più di una grigia routine. Con affetto e speranza, Silvio.